Johnny Bar esti dentro una canzone E la mente dentro un cuore che dona Molti sono partiti verso la città, per inseguire il sogno della libertà. capelli bianchi in jeans al nipotino, la spesa da fare, la pensione da incassare, ma stringi nel cuore. Emaniente alla vita Che va